Bentornati, FabioAmbrosi.it, questo è il mio canale YouTube, stiamo affrontando un volo simulato da Roma-Ciampino diretti verso l'aeroporto di Napoli, capo di Chino. Eh, lo ricordo per chi avesse eh, cliccato su questo video per la prima volta, questo non è un tutorial su come si fa il volo simulato reale, quindi salteremo le procedure, salteremo le cartine, salteremo tutte le comunicazioni eh, di rito che vanno fatte per filo e per segno. È solo questo un video per mostrare a chi non ha mai messo mano in vita sua a Fly Simulator come sia possibile prendere un Airbus, volare e arrivare a, a, da, da Ciampino a Napoli in Polonia poche decine di minuti, via, ok? Quindi sto semplificando un argomento che i puristi probabilmente vorrebbero vedere trattato in maniera molto più precisa, però non è questa, questa è la sede eh, dicevo nello scorso video che abbiamo configurato tutto quello che dovevamo per poter iniziare a volare, siamo in questa schermata clicchiamo su eh, ready to fly, pronti per volare ed eccoci, siamo dentro alla nostra cabina di pilotaggio del nostro fantastico Airbus A320 Nio, ok? Ci troviamo a Ciampino, prima di eh, continuare, notate come l'aereo sia completamente spento, dovremo accenderlo, eh? noi partiremo con l'aereo spento, dovremo premere di diversi interruttori per avviare, eh, le, le, la, per, per, per avere l'energia eh, per poter avviare poi i motori, eccetera, eccetera, eccetera. Ho oh, piccole considerazioni sull'interfaccia, qui in alto abbiamo un piccolo menu. Cliccando su ciascuna di queste caselline possiamo ac accedere a diverse funzioni. La prima, questa torre, ci apre il pannellino per poter dialogare con la torre di controllo. A breve vedrete che sarà fondamentale questa operazione. Il secondo eh, menu ci permette di eh, switchare le viste. Qui siamo all'interno della cabina di pilotaggio, potremo andare fuori. Eccoci qui, siamo fuori dall'aeroporto... Eh, mamma mia dove ci hanno parcheggiato terribile <ride> abbiamo scelto una posizione poco felice comunque siamo, ecco, siamo proprio all'inizio della pista 33 a oh, occhio dicevo questo è l'aeroporto di Roma-Ciampino e da qui decolleremo per andare verso, verso Napoli questo è il nostro aereo vedete i vari eh, diciamo i vari eh, come si chiamano non strumenti, sì, vai, sono i vari strumenti per l'imbarco. Abbiamo, eh, diciamo, questa sono le scale per salire, no? È molto realistica come, come, come simulazione. Vedremo tra poco che potremo far venire il, il modulo dei bagagli per caricare, per esempio, i bagagli dei passeggeri. Ma no, vabbè, torniamo all'interno della nostra cabina di pilotaggio. Perché la prima cosa che dobbiamo fare è accendere il nostro aereo. Togliamo. Questo, questo menu e passiamo al successivo che sono le checklist. Le checklist sono delle è un elenco sostanzialmente di cose che dobbiamo assolutamente fare. Lo fanno realmente i piloti quando volano ovvero eh, vengono lette delle istruzioni. Che devono essere svolte all'interno dell'aeroplano o delle accortezze che bisogna verificare che siano state prese queste sono le checklist in parole molto molto povere sono molto più complesse di quelle che vedremo questo è un aereo di default presente di default in flight simulator non dovete acquistarlo probabilmente nei prossimi mesi usciranno delle versioni di airbus molto più fedeli all'originale, per quanto questa lo sia già abbastanza, e magari in quegli aerei che acquisterete troverete delle checklist molto più complesse e molto più vicine alla realtà. Queste checklist sono molto semplificate, ma vediamo come funzionano. Clicchiamo sulla prima, la prima si chiama Before, to start, uh, before, to st before Starting Engine, prima di avviare i motori. Eh, ovviamente prima di avviare i motori dobbiamo eh, accendere il nostro aereo. Prima di iniziare la checklist, una piccola carrellata sui tasti di scelta rapida sulla vostra tastiera. Eh, control spazio vi permette di resettare la visuale alla visuale di default. Control 1 ci permette di vedere questi due monitorini, tra poco vedremo cosa sono. Control 2 ci permette di vedere questo che è il pilota automatico, ok? Control 3, questi monitori, monitorini qui faranno vedere lo stato dei motori. Control 4 è simile a Ctrl 3, ma è un po' più largo. Control 5, il computer di bordo, qui configureremo un po' di cose tra poco. Control 6, queste sono le manette che ci permetteranno di spingere i motori per dare potenza al nostro aereo. Control 6, qui possiamo controllare questi che sono gli aerofreni, questi che sono i flap, questo che è il, parcheggio, il freno di parcheggio eh, e altre cose che negli aerei più complessi avrete possibilità di modificare. Control 6 una visione, no, control 8, scusate, questo che è il modulo che utilizzeremo adesso per accendere il nostro aereo. Quindi, dicevo, torniamo alla checklist, possiamo utilizzare la checklist in due modi, o portarla avanti punto per punto, o farcela leggere da un assistente che ce la legge per noi e noi eseguiremo i comandi, o farla fare totalmente all'assistente in maniera tale che noi possiamo per esempio fare altro o accelerare comunque i tempi per il nostro decollo se non sapete che cosa sono questi comandi dove sono i bottoni da premere a fianco notate c'è un occhio clicchiamo sul primo occhio vediamo e ci viene evidenziato. Ci vengono evidenziati i primi due bottoncini da cliccare uno e due quindi dobbiamo cliccare sopra per accederli proviamo ok la prima cosa l'abbiamo fatta se clicchiamo sulla prima voce res, eh, sulla prima voce che è questa qui battery switches Ok, abbiamo verificato che sono accesi. Dicevo che possiamo chiedere a un assistente di leggerci la checklist, no? E cliccando su Evaluation possiamo fare proprio questo, ovvero, ascoltate. Battery switches on. External power. Ok, vedete che c'è qualcuno che ci dice cosa fare, ci legge questa checklist. External power, dobbiamo renderla on if available. Eccolo qui il bottoncino, clicchiamo. On if available. Engine Generators. Ok, dobbiamo... Ok. Engine Bleed Air Switches. On. APU Master Switch. Eccolo qui, l'APU Master Switch. Clicchiamoci. On. APU Start. Stessa cosa. On. APU Start. Dobbiamo attendere qualche secondo che questi due indicatori diventino verdi. Oh, questo è un modo per poter fare la checklist in maniera quasi simile alla realtà. Se però siamo stanchi, non abbiamo voglia, o abbiamo fatto tante volte, vogliamo subito giocare e non ci interessa la fedeltà con la realtà, possiamo premere il bottone auto complete page che farà in modo che il nostro assistente faccia tutto per noi. Appena diventeranno verdi questi due indicatori, vi mostrerò come. Ecco qui. Perfetto, clicchiamo su auto complete page ok, e tutto viene fatto automaticamente non abbiamo ancora acceso i motori eh? stiamo semplicemente accendendo diciamo gli strumenti di bordo no? abbiamo energia, abbiamo aria condizionata abbiamo le luci accese ma i motori sono rigorosamente spenti fantastico, per ora chiudiamo la checklist apriamo la torre di controllo qui possiamo comunicare con il nostro torre di controllo. Prima di iniziare però voglio parlarvi degli strumenti che abbiamo a disposizione, perché pilotare un aereo sì, ma almeno qualcosina, qualche informazione dobbiamo averla per poter iniziare a volare. Questi due monitor ci danno informazioni sulla velocità, questo indicatore a sinistra, sul nostro eh, orientamento rispetto al terreno, in altre parole se stiamo salendo, scendendo, se stiamo andando verso destra, verso sinistra, ok? Eh, il terzo indicatore ci dà l'indicazione dell'altezza, o meglio dell'altitudine, perché attenzione c'è differenza tra altezza e altitudine, ok? Non approfondiamo, ma qui vediamo la nostra altitudine, ok? Eh, abbiamo anche la vertical speed, ovvero quanto rapidamente stiamo salendo o scendendo. Il secondo monitor ci farà vedere la mappa, o meglio il piano di volo che noi dovremo seguire, o altre indicazioni. Che quando diventerete bravi vi saranno molto molto molto utili questo invece è il pilota automatico bene il primo eh, valore che è questo qui è il valore dell'altimetro ora non entriamo nei dettagli del perché e del per come questo è un valore che dovete impostare ogni volta in base alla temperatura eh, in base alla pressione in base alle condizioni atmosferiche e meteorologiche che avete in questo momento intorno a voi ora eh, questo è un valore che ci darà la torre di controllo, tra poco vi dirò come fare per averlo, se volete simulare no, un, un, un vero, una vera procedura eh, come nella realtà. Se però volete barare, premete il tasto B sulla tastiera di baro, no, non è vero, comunque premete il tasto B sulla tastiera e questo valore viene automaticamente settato alle condizioni meteorologiche in cui vi trovate in questo momento. Questi due sono due manopole che ci permettono di modificare questo monitor qui in basso eh, Possiamo impostarlo per visualizzare il piano di volo, tra poco lo vedremo oppure per eh, seguire i vari punti rotta Questa è la distanza che noi andremo a visualizzare in miglia nautiche, ok? Poi abbiamo questo che è l'indicatore della velocità qui potremo impostare la velocità a cui andare Questa è la rotta da seguire, ok? Eh, questo invece è l'altitudine, la quota di volo che vogliamo impostare noi sappiamo già che arriveremo, inizieremo ad andare ad una quota di 7000 piedi la impostiamo subito questa è la vertical speed, ovvero quanto velocemente volete salire o scendere per il momento lasciamola così quando c'è questo pallino acceso vuol dire che è il computer a controllare tutto ok? anche se voi cambiate non accade nulla vedete che passando con il mouse sopra queste manopole, avete una freccia che va verso l'alto o verso il basso cliccandoci disabilitate il pallino quindi dite al computer no no fai come dico io vai a 7000 piedi vi dico subito che Fly Simulator al momento ha un bug abbastanza grave per cui non funziona perfettamente quindi vi dico subito che in fase di atterraggio potremmo avere dei problemi con, la, con il computer di bordo con il pilota automatico è un problema noto sanno già Microsoft che devono risolverlo lo risolveranno nelle prossime settimane speriamo ok. Eh, altri tasti importanti da conoscere ma ne parleremo meglio più tardi questi due eh, che ci permettono di visualizzare informazioni importanti in fase di atterraggio questo è un bottone lock che accenderemo quando staremo per arrivare vi diremo meglio più tardi eh, in che modo Approach, anche questo lo utilizzeremo in fase di attracco Per attivare il pilota automatico dobbiamo attivarlo quando saremo decollati ovviamente eh, Armarlo meglio ancora e poi attivarlo con questo bottoncino qui Ok? Ora chiaramente siamo ancora motori spenti e non è possibile farlo Perfetto, altre informazioni che abbiamo da vedere, qui sono i motori la leva per il carrello, per tirar su e tirare giù le ruote, qui abbiamo un'indicazione dello stato, sappiamo quanto carburante abbiamo da questa indicazione qui, e ancora andando a vedere i motori, abbiamo già parlato prima, flap, vi dico subito che li impostiamo a uno per il decollare, e gli aerofreni, nel caso in cui stiate andando troppo veloci e volete rallentare, gli aerofreni possono servire. Queste sono le indicazioni base, Ok? Adesso noi ci colleghiamo con l'autore di controllo, eh, ci sintonizziamo con Ciampino Ground che è l'ente che è responsabile dei movimenti a terra. Eh, collegandoci al Ciampino Ground possiamo chiedere la prima cosa che si chiede all'autore di controllo quando si inizia a volare, ovvero l'autorizzazione al piano di volo. Cioè noi diremo, stiamo, siamo all'Italia eh, 138, vogliamo andare a Ciampino, ci autorizzi Nell'autore di controllo vedrete che sarà felice di autorizzare il nostro volo. Clicchiamo! Ciampino Ground, 138, 112, 3, IFR to Naples, ready to copy. Aza 138 112, 3, is clear to Naples Airport as filed. Take off runway 33 climb and maintain 9000 feet. Departure frequency is 130.9, squaw 3305. Ok, ogni istruzione, anche nella realtà questo, deve essere sempre ripetuta quindi clicchiamo ancora per dire che abbiamo capito e ripetere il messaggio Ok, cosa ci hanno detto? Ci hanno detto... On one one ok, ci hanno detto che siamo autorizzati che dobbiamo partire come stabilito dalla pista 33 questa è un'altra cosa non proprio precisa eh, è un discorso lungo che non faremo adesso in genere a Ciampino si decolla e si atterra sulla pista 15 ma in base alle condizioni del tempo magari si può anche decollare sulla pista 33 come questo è il caso ma l'informazione più importante è che una volta decollati dovremo raggiungere i 9000 piedi eccolo qua maintain 9000 feet quindi impostiamo subito il nostro pilota automatico per arrivare a 9000 piedi ok dicevo prima dei vari strumenti che abbiamo intorno a noi per imbarcare i bagagli per far salire le persone se volete giocare un pochettino ground services per esempio quindi possiamo richiedere il pushback tra poco lo faremo potremmo richiedere il rifornimento del carburante potremmo richiedere non so di eh, far avvicinare la rampa per far salire i, i passeggeri, far caricare i bagagli, il catering e cose simili. Noi cominciamo con il far avvicinare la rampa. Ok, e chiediamo di caricare i bagagli. Ok, e chiediamo di caricare i bagagli. 138, 112, 3 is on the way. Fantastico, per il momento fermiamoci qui, sentite questo suono assordante, ci, ci informa che le porte sono aperte perché stiamo facendo salire i passeggeri. Per spegnere questo suono fastidioso, che però è un avviso, è un allarme, eh, quindi normalmente va tenuto conto, basta premere questo bottoncino ah, e tutto torna in silenzio. Usciamo un secondo fuori, guardiamo quello che sta accadendo, via. Fuori dovremmo vedere... Eccola la rampa che si sta avvicinando alla nostra porta, e tra poco vedremo anche i bagagli che inizieranno ad essere, ad essere caricati. Ok? Stiamo facendo un po' quello che si fa normalmente in un vero aeroporto, ok? Far salire i passeggeri e imbarcare i bagagli. Bene, torniamo dentro al nostro aereo perché abbiamo ancora alcune cose da fare. Prima di avviare i motori, che è la cosa che faremo per ultima, prima di dopo aver avuto l'autorizzazione della torre di controllo, perché queste cose vanno autorizzate concentriamoci sul nostro computer di bordo ora non entro nei dettagli perché qui sarebbero molte le cose da impostare e non lo faremo vi dico solo che cliccando su F-Plan abbiamo la possibilità di visualizzare il nostro piano di volo quello di cui stavamo parlando nello scorso video quando abbiamo impostato i nostri punti rotta per capirci, vedete che partiremo da Ciampino arriveremo a Napoli per questa strada eh, vabbè, potremo impostare molte cose per esempio i flap con cui decolleremo flap 01 e impostiamolo qui ecco qua eh, avremo tre velocità V1, v, VR e V2 V1, V1 è la velocità da cui possiamo iniziare a tirare indietro la cloche per decollare V2 eh, è l'ultima velocità utile che possiamo, a cui possiamo decollare Prima che sia troppo tardi cioè, Oltre questa velocità eh, il rischio è di terminare la nostra, eh, la nostra pista O meglio, non è proprio così Questa è l'ultima velocità in cui possiamo decidere di fermare il decollo ok? In caso di problemi Mi perdoneranno i puristi per carità questa è la transition altitude non sto qui a spiegarvi cos'è ma a Ciampino è 6.000 e... ok perfetto, per il momento sorvoliamo su tutto il resto anche se veramente sarebbero molte le cose da specificare ma cosa più importante dobbiamo decidere da quale pista decollare noi dec decidiamo di partire da Ciampino ovviamente, quindi clicchiamo su Lira departure partiamo dalla pista 33 e ancora quale di queste procedure seguire se vi ricordate il nostro primo punto rotta che abbiamo visto è eh, non lo ricordo più ah, aspettate torniamo al flight plan è PEMAR Ok. ora prendendo una qualsiasi cartina aeronautica di Ciampino potrete leggere che PEMAR prevede di passare per un punto rotta che si chiama URB eh, 8C non sto qui a spiegarvi perché se, ci sono, se avete voglia cercate online come si leggono le cartine SID okay? per, per la salita iniziale e capirete perché questa cosa quello che poi è importante capire è che qui troverete PEMAR che è il nostro punto che vogliamo raggiungere clicchiamo sopra tutto impostato insert e vedrete che il computer di bordo ha già da solo aggiunto i punti rotta necessari per arrivare correttamente da Ciampino al primo punto rotta ok non vado oltre con le spiegazioni perché potremmo stare qui a fare un trattato quello che facciamo adesso però <coughs> è avere l'autorizzazione della torre di controllo per iniziare a uh, il nostro pushback quindi a farci spingere indietro dal, da, da, da, da un veicolo che è questo qui sotto e, e iniziare il taxi verso la nostra pista di partenza di decollo quindi apriamo il nostro ATC control uh, ok clicchiamo su Go Back to Clearances e scegliamo uh, request, request Taxi IFR chiedi l'autorizzazione per il taxi, per il roulaggio clicchiamo Cempino Ground, OSA 138-1123 with Kilo ready to taxi IFR 138 1123 taxi to and hold short of runway 33 by taxaway. Contact tower on 120.5 when ready. Ok, ripetiamo il messaggio: Taxi to and hold short runway 33 using taxaway as a 138 1123. Perfetto, eh, tutto pronto, possiamo, siamo stati autorizzati a rullare verso la pista e a fare il pushback ad avviare i motori, esattamente nell'ordine inverso in cui ho detto tutto questo, quindi avviare i motori, fare il pushback ed andare verso la pista. Oh, vi dico che nella realtà è un po' più complicata di così, eh? se siete bravi e volate con network come i VAO o Vazzi, ma avrete dei controllori veri intanto, non dei computer, delle persone che vi daranno le istruzioni. E arrivare alla pista a volte è molto più complicato dovete utilizzare la mappa la cartina dell'aeroporto per capire dove siete e quale via seguire non vi diranno come ci hanno detto qui vaia taxiway ma ci, vi diranno a alfa bravo bravo charlie alfa alfa bravo bravo e voi dovete seguire quella strada per arrivare alla, alla pista nel caso nostro siamo fortunati perché stiamo semplificando tutto proprio in, tantissimo e avremo a disposizione una guida che ci dirà dove andare ok? avviamo i motori, anche qui seguiamo la nostra checklist e facciamola fare direttamente al nostro assistente perché noi siamo maledettamente pigri Olè, ho sbagliato, starting engine autocomplete anche qui è molto divertente fare le varie procedure ora per motivi di tempo lasciamole fare direttamente al nostro assistente notate come eh, una volta che i motori iniziano ad accendersi lo possiamo notare da questo schermo qui Vedete come i valori vedrete come questi valori inizieranno piano piano a salire quando si stabilizzeranno vuol dire che i motori sono pronti per essere utilizzati nel frattempo facciamoci fare il pushback, chiediamo un pushback quindi togliamo i freni di parcheggio eccolo qui control punto del tasterino numerico ok a questo punto chiediamo il pushback direttamente al nostro torre di controllo, che poi non è il torre di controllo, in realtà questa è la ground ma vabbè fa niente dai facciamo finta che sia tutto giusto quello che vi sto dicendo Request pushback Ciampino ground, Oso 138 1123 requesting pushback Oso 138 1123 pushback request accepted Fantastico, inizieranno a spingerci tra poco eh non tenete come, guardiamo verso l'esterno verrà un mezzo e il mezzo ci spingerà all'indietro eccolo qui il piccolo mezzo per il pushback verremo spinti all'indietro ok piano piano vedrete che inizieremo a muoverci all'indietro oh. Torniamo ovviamente dentro la nostra cabina di pilotaggio perché tra poco dovremo dire alla torre di controllo di fermare il pushback. Non vogliamo andare troppo indietro, eh? altrimenti rischiamo di avere dei problemi. Possiamo chiedere di girare verso destra o verso sinistra in base alla nostra posizione. Possiamo uscire fuori e vedere come stiamo messi. Io direi di farci spingere ancora un po' indietro. Ok, farei fare un pushback verso destra, probabilmente. Chimpino ground OZO 138 1123 Requesting pushback To steer the aircraft To the right 138, 112, 3, has been to the Ok In maniera da poter fare poi una manovra Tra poco chiederemo di fare uno stop pushback Non vogliamo andare troppo indietro Per non andare a sbattere contro Le strutture che abbiamo dietro Ok Possiamo già richiedere lo stop pushback Chimpino ground OZO 138 1, 3, requesting the end of pushback 1, 1, 3, 8, 1, 3, request to end pushback received fantastico, ricordate sempre di, di rimettere i freni di parcheggio quando siete fermi per evitare incidenti, control e il punto del tasterino numerico i motori sono pronti perfetto c'è un'ultima checklist da seguire prima di poter fare il taxi verso la nostra pista quindi checklist Andiamo nelle altre checklist Abbiamo after starting engine Clicchiamo autocomplete O facciamola a mano come preferite Ok Abbiamo finito con le checklist Non è vero eh? Nel mondo reale non è così Nel mondo reale si fanno sempre checklist Anche prima di decollare Anche durante il volo E, anche, e soprattutto prima dell'atterraggio E dopo l'atterraggio questa versione semplificata di Fly Simulator no, diciamo che è tutto un po' più semplificato. Ok, ho preso intanto in mano il joystick e la cloche per controllare il motore. sono sistemato, abbiamo l'autorizzazione già per andare <coughs> verso la pista 33. Siamo fortunati, siamo molto vicini alla pista 33. Togliamo i freni di parcheggio. Importante tenerli sempre perché se per sbaglio accelerate qui fate danni. E andiamo verso dove? Verso la nostra pista. Allora andiamo, andiamo un po' di manetta, poca manetta, mi raccomando, non esagerate. I tasti per aumentare di manetta sono F1 per manetta al minimo, F2 per diminuire, F3 per aumentare <coughs> ed F4 per andare con la manetta al massimo. Siamo fortunati, siamo già arrivati alla pista. Oh, non andate troppo avanti come sto facendo io, eh? È sbagliato. Potrebbero multarvi se non cacciarvi. Ok, mettiamo subito i freni di parcheggio Perché dobbiamo chiedere l'autorizzazione alla torre Prima di decollare Io me ne sono un pochettino passato eh. eh. Normalmente Ve lo faccio vedere è vietato severamente Superare quella linea che vedete qui Senza l'autorizzazione della torre di controllo Ok Ora noi stiamo facendo un volo di prova Non stiamo giocando in multiplayer E quindi siamo perdonati Ma non si fa eh! Mai arrivare così avanti Chiediamo l'autorizzazione alla torre di controllo e chiaramente dobbiamo eh, adesso parlare con la torre di controllo, quindi Tune Ciampino Tower on 120.5. Chiediamo cosa? L'autorizzazione al decollo. Request take off clearance for IFR from Ciampino Tower. Champino Tower has a 138.1123 ready for IFR departure runway 3-3. Oh, attenzione perché ci dicono Ci dicono, interessante Che siamo autorizzati al decollo eh, C'è un traffico generico sul final Quindi dobbiamo sbrigarci Vuol dire che c'è un aereo che sta arrivando E che sta per atterrare Quindi siamo autorizzati a decollare Ma dobbiamo muoverci Togliamo subito i freni di parcheggio Vi dico... Tanto stiamo, non stiamo giocando online, posso prendermi qualche secondo in più. <coughs> Vi dico subito che dopo aver decollato dobbiamo fare tre cose importanti. Tirare sul carrello col tasto G della tastiera, togliere i flap, okay? che sono quelli che abbiamo armato poc'anzi, questi qui in basso, e poi successivamente attivare l'autopilota. Dopodiché dovremo ridurre la potenza, ok? Andiamo, abbiamo tolto i freni di parcheggio... Andiamo un po' di gas speriamo di non andare a sbattere con l'aereo che eccolo là dobbiamo sbrigarci potremmo andare a sbattere eh. sarebbe bellissimo essere arrivati fin qui per poi andare a sbattere con un aereo che sta atterrando quindi dobbiamo sbrigarci siamo allineati con la pista diamo potenza al motore non mi odino i puristi vi prego perché io so di non fare cose proprio legali ok chi è esperto di volo sa perché Adesso mando la, la manetta al massimo, non si fa questo. Se un volo sta per atterrare, tu non puoi decollare, ok? La torre di controllo ti avrebbe bloccato. Occhio alla velocità, a 126 possiamo tirare indietro la cloche, siamo partiti, via il carrello, via i flap via con l'autopilota che è questo qui da questo momento in poi potete tranquillizzarvi tutto verrà gestito dall'autore di controllo bene, ci viene richiesto di cambiare frequenza e ci sottolineiamo sulla frequenza di Roma e ci cordiamo. 138 112 tree is at 3500 feet, climbing 9000 feet. Azzel tree departure continue to MR as planned. 3, 0 14. Notate come l'altimetro venga sempre data come informazione, è eh? importante quando siete tutto vicino alla testa. On on ok, ci stanno chiedendo di contattare Roma Centro, ora vi tranquillizzo che nel mondo reale i, i cambi di frequenza non sono così rapidi, però eh? che qui one, ci sono one, anche one, two, dei bug in Fly Simulator noti. Contattiamo subito Roma, Roma Centro. Rome Center, AZA-138-1123 is climbing through 7,400 feet for 9,000 feet. AZA-138-1123, Rome Center, continue to MR as planned. Altimeter tree 0.14. Ok, siamo autorizzati ad andare avanti come avevamo stabilito. Per adesso dobbiamo essere tranquilli con la torre di controllo. Mi ero dimenticato di dirvi. Oh Dio, questo è un bug, eh, tranquilli. Non vi capiterà nella, nella realtà e spero anche nelle future release del gioco di dover fare tutto questo dialogo con l'attore di controllo. Vi dicevo, è importante che controlliate che voi stiate salendo e che la velocità non sia troppo elevata. Io ho dimenticato di ridurre la potenza dopo il decollo come avevo. Detto, quindi adesso vedete che ho ridotto la velocità e il pilota automatico automaticamente ci riporterà a livelli accettabili. Contattiamo Roma: Departure, nel frattempo, Ok, dicevo. Ok, siamo autorizzati a raggiungere gli 11.000 piedi. A knowledge. Impostiamo la nostra nuova altitudine qui sul pilota automatico. Clicchiamo per darla. Vedete che è sparito il puntino. Stabiliamo anche di salire con una certa celerità. 2.000, eh, 2000 piedi al secondo. Controlliamo di iniziare effettivamente a salire. Sì, stiamo salendo e raggiungeremo gli 11.000 piedi. La velocità, come vedete, sta tornando sotto controllo. Sotto on i 10.000 piedi. 1, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1. Ok, dobbiamo contattare di nuovo Roma Centro. Dicevo, sotto i 10.000 piedi è vietato andare oltre 250 nodi. Ok? Questo per informazione vostra. Rispondiamo che abbiamo capito. Ok, contattiamo Roma Centro Ok, basta così Speriamo di stare un po' tranquilli con l'autore di controllo Oh, approfittiamone per dare uno sguardo fuori, dai Perché alla fine è bello Flight Simulator Perché hanno fatto un gran lavoro con la grafica, ok? Siamo decolati da Ciampino, quello che vedete è il lago di Albano ok? e stiamo ora andando verso il punto rotta Pemar che poi ci porterà giù giù giù giù giù in fondo verso Napoli. ok? Questo è Fly Simulator 2020, fabioambrosi.it, il mio sito internet www.fabioambrosi.it Iscrivetevi a questo canale YouTube se avete voglia, mettete un like, mi fa piacere, cercatemi su Facebook, sono Fabio Ambrosi, c'è la pagina, mi raccomando, cliccate, mettete un like e nel prossimo video, la terza parte, ci avvicineremo a Napoli, faremo un approach, ok, eh, Presumibilmente sulla pista 2-4 e, e speriamo che vada tutto bene perché l'atterraggio è la parte più complicata. Al prossimo video!